Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questa nuova guida, vi spiego come risolvere questo problemino di PUBG Battlegrounds, come volete chiamarlo, su Steam. Ha un problema nel senso che non si avvia, oppure escono alcuni errori che impediscono così il lancio di PUBG. Quindi, ragazzi, in uh, questo breve tutorial, in pochi passi, io vi spiegherò. Come aggiustarlo, ok? Ci vediamo dopo la intro Ok, allora, allora Come fare? Innanzitutto andiamo su Steam Questo è il primo metodo Ok, il primo metodo Poi dobbiamo scaricare alcuni uh, driver Microsoft Visual, più DirectX e altre cose che potrebbero veramente sbloccare quell'errore quindi andiamo sul nostro gioco se lo trovo che sta da questo uh, eccolo qua impostazioni proprietà file locali e fate una, una verifica integrità dei file di gioco ci vorrà un bel po' andiamo okay. su la sicurezza di Windows protezione da virus e minacce gestisci impostazioni e qua sopra su protezione in tempo reale disattivatelo okay, attivatelo disattivatelo. io adesso lo attivo perché ops non me lo fa più attivare vabbè teniamolo disattivato e chiudiamo tutto poi i driver che dobbiamo scaricare e installare li troverete in descrizione questi qui italiano lo stesso vale anche per questo italiano ok scarica li scarichiamo entrambi sia questo che questo tutte e due per sicurezza tutte e due avanti e scarichiamo pure questi due ok sul nostro desktop ci saranno i nostri bellissimi due driver Ok, esegui come amministratore Accetto il contratto che nessuno legge Installa Bing, no, avanti Inizializzazione in corso Installazione completata Lo stesso vale anche per questo Esegui come amministratore Accetto i termini e le condizioni di licenza installa. Ok, perché è già installata un'altra versione del prodotto. Impossibile continuare l'installazione di questa versione. Quindi adesso chiudo, e adesso andiamo su prompt dei comandi. Eh... e facciamo una breve analisi per verificare così il sistema Dance?